dibattiti su cose che non interessano a nessuno invece di contare le tessere contiamo i posti di lavoro, contiamo le piste ciclabili, contiamo la raccolta differenziata e la sua percentuale, cambiamo prospettiva, parliamo al Paese e possiamo farlo perché siamo l'unico partito, immaginate se il PD recuperasse SEL, sarebbe davvero un grande partito che copre tutta la sinistra di governo che lo fa da Prodi a Rodotà per citare due persone a cui io mi ispiro e che abbiamo colpevolmente dimenticato nel voto per il Presidente della Repubblica e quel pacchetto sarebbe un pacchetto collettivo in cui il leader è importante ma sono importanti anche i leader locali, quando io dico il mattarellum è perché voglio che ci sia un candidato per Bergamo, magari di Bergamo, pensi quelle cose strane, perché sono stato a Taranto e hanno candidato la Finocchiaro che non è mai più tornata a Taranto, che non, mi sembrava che fosse siciliana la Finocchiaro, per dire che facciamo cose che non si spiegano molto bene e che spesso ci sono rimproverate e guardate che il rimprovero non arriva adesso perché lo dice Civati, è arrivato a febbraio, quel voto di febbraio è stato devastante, noi Abbiamo già la vittoria in tasca e un elettore su tre del centro-sinistra e del PD ha votato Grillo. Poi a me danno del filo grillino perché mi pongo la domanda. ma La domanda ce la dobbiamo porre tutti quanti e dobbiamo capire se quegli elettori delusi hanno dato un segnale in una direzione e magari questa volta lo danno in un'altra perché saremo più capaci e più rappresentativi.